ciao tutti, sono AletroFair, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi vorrò spiegare un po' il percorso che ho fatto per arrivare all'obiettivo che ci sarà nei prossimi giorni. Mm, come avete ben capito io mi opererò, eh, bene sì, eh, non volevo dire mh, no nulla ma ho aspettato di dire il tutto perché comunque ehm, ci, sta, ci sono state varie complicazioni che hanno fatto spostare la data, io ho avuto anche dei ripensamenti e voglio informare la gente, specialmente i ragazzi e le ragazze perché comunque è un'operazione che magari molte persone faranno o devono, o hanno già fatto. E penso e voglio raccontare assolutamente tutte le mie esperienze infatti mi sa che il giorno dell'operazione io vloggerò, voglio raccontare il tutto come mi sento, voglio proprio informare e ora partiamo dall'inizio allora io ho deciso di fare un percorso per aggiustare il mio sorriso, i miei denti eh, innanzitutto che non so sorridere quindi vabbè eh, per aggiustare i miei denti perché eh, mi creavano dell'insicurezza per stare bene con gli altri si deve stare bene prima con se stessi Quindi ho deciso di invest cioè proprio investire sul me su me stesso ehm, e andare bene con me stesso Perché ho deciso di trovare la felicità in me stesso e non magari in un'altra persona mm, Ve lo consiglio a tutti, trovate la felicità in voi stessi qualsiasi cosa vi rende felice fare shopping mi rende felice allora fallo andare da parchiere ti rende felice allora fallo guardarti in assia ti rende felice allora fallo ma trova la felicità in te stesso nella tua solitudine comunque magari può sembrare una cosa triste invece non lo è circa tre mesi fa ho deciso appunto di iniziare questo percorso Um, ne ho parlato su tiktok perché comunque io quando devo fare una, um, un cambiamento o um, um, devo fare una scelta che um, non ho mai affrontato affrontare Qualsiasi cosa che non ho mi affrontato mi viene un'ansia terribile, mi sento male. Se non mi seguite su TikTok appunto non potete saperlo perché su TikTok ho pubblicato alcuni vlog che ho fatto durante Andable dal dentista, perché comunque io sono una persona che ehm, quando deve fare una cosa nuova, comunque deve affrontare qualcosa di nuovo ha sempre paura, ha sempre ansia, io sto veramente male ogni volta. Io ho saputo che mi devo operare tre settimane fa o due. Mi sa due, sì. Um, no, tre. Ho saputo che mi devo operare, appunto perché devo levare um, i, um, i denti del giudizio. Uh, però il dentista mi ha consigliato di levarne due. Uh, però forse ne dovrò levare li dovrò levare tutte e quattro. Però uh, vede, um, è un percorso che si fa piano piano perché poi dovrò mettere un apparecchio. Perché appunto voglio sistemare tutto il Tutto e è nulla, è stato un percorso. È un percorso faticoso perché, comunque, mh, ci sono molte emozioni, molte cose che succedono. Per comunque, io avevo paura, proprio um, sono quasi svenuto diverse volte. Ho iniziato questo percorso con il mio sorriso. Um, e quindi ho dovuto affrontare diversi percorsi quindi passiamo dalla pulizia, passiamo dalle radiografie, alle varie visite per, um, per star bene con me stesso, lo ripeto perché um, ci tengo a sottolinearlo non l'ho fatto per pensieri degli altri perché comunque non, ho, non è che ho quale grande complicazione nei denti però comunque io li volevo cambiare quindi li cambio Comunque dovrò fare un'operazione in realtà ne dovrò fare quattro. Le più um, necessarie sono due. Appunto, devo levare i denti del giudizio, in questi giorni ne farò una. Um, è comunque una vera e propria operazione perché comunque ci sarà l'anestesia, non sarà locale. Ma sarà um, locale. Voglio informare tutti voi di um, comunque quello che andrò a fare, di tutto quello che passerò, perché comunque ci tengo... perché voglio stare vicino a persone che magari stanno facendo questo stesso percorso, lo devono affrontare e si sentono insicuri, hanno paura, um, non hanno magari qualcuno con cui parlarne. Io penso e voglio fare molto, infatti io il giorno in cui andrò a fare l'operazione, vloggerò il tutto, vi dirò proprio... Vi mi farò vedere in qualsiasi condizione, ma perché lo voglio fare? In una cosa proprio che mi sento di fare per star bene con me stesso e star bene, cioè per farvi stare anche bene. E eh, Vabbè, il punto è questo. Mi opererò. Andrà tutto bene venerdì. Mi opererò. Mandatemi tanta forza eh, positiva perché io ci credo tanto in queste cose um, ci sono appunto anche dei test, degli esperimenti in cui si è visto che se una persona ci sono molte persone che pensano a lui um, mandano dell'energia positiva allora andrà tutto bene io spero che andrà tutto bene ma ne sono più che consapevole io mi sono dovuto um, proprio abituare a, a prendere atto di questo intervento che dovrò fare che poi io lo chiamo intervento, alcuni non lo chiamano intervento. Io lo chiamo intervento perché comunque c'è anestesia, c'è il tutto. Quindi è un vero e proprio intervento. Sarà una sfida molto difficile per me, ma che mi servirà molto. E, e ne voglio parlare molto perché comunque... Molti adolescenti dovranno poi levare il dente del giudizio o comunque fare molte visite. Eh, io appunto ne parlerò. Penso che eh, farò un, un vlog venerdì eh, così vi vloggerò il tutto. Purtroppo dovrò registrare con il telefono, mm, però vediamo tanto il mio telefono fa dei video pazzeschi quindi non ci sono dei problemi. Questo video è più per avvisare. Infatti non voglio perdere più altro tempo. Ehm, um, Voglio anche raccontare il tutto di quello che si passa prima perché io non sapevo nulla. Io mh, è arrivata il dentista, il medico che mi ha detto tu giorno 8 ti devi operare ehm, e basta. Cioè comunque ero... non sapevo molto. Seguitemi sui social, su Instagram e su TikTok, su tutti i miei social, li trovate qui sotto nell'info box. E nulla, ci cioè vediamo... Penso... Farò il video poi lunedì, lo farò uscire lunedì o martedì. Seguitemi su Instagram per vedere quando uscirà. E nulla, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!